Ciao a tutti, ho intenzione di costruirmi un gruppo di backup per quanto riguarda la stufa pellet, la caldaia pellet, i pannelli solari e quant'altro. Ho scelto uno smart UPS APC, l'ho acquistato usato, un 700, questo eroga 450 watt massimi. La mia richiesta a regime è di circa 300 watt, quindi non mi garantirebbe più che qualche minuto di autonomia, mi serve per stabilizzare la corrente ma soprattutto per eliminare le micro interruzioni di corrente che d'inverno possono accadere, quando accadono la caldaia pellet si resetta e quindi finché riparte ci sono problemi, oltre a poter rovinare l'elettronica della la comanda. Quindi l'ho acquistato senza batterie, non mi servono, quindi al loro posto metterò due batterie di auto, le avevo già in casa, sono a circa 70 ora l'una e queste mi garantiranno molti minuti di autonomia una buona mezz'oretta quindi per i casi di emergenza va benissimo la spesa di questo usato è di circa 110 euro le batterie se le dovete acquistare due da 50 watt costano circa 40 50 euro l'uno e poi ci sono i vari i vari componenti io l'ho già aperto qui andavano alloggiate le batterie ovviamente ho preso i due cavi cavetti delle batterie e adesso vi faccio vedere come si collega. Queste sono le due batterie, una è da 74A e un'altra da 80 Se fossero uguali sarebbe meglio, purtroppo avevo questo in casa quindi si fa ciò che si può con ciò che si ha, come disse qualcuno. Le batterie vanno a 24V, quindi il più dell'una va sul meno dell'altra. Questo è il cavetto di collegamento e poi semplicemente più e meno ovviamente questa è per fare una prova adesso monterò i morsetti quelli definitivi che ho acquistato e vi faccio vedere come viene il lavoro finito questi sono i morsetti che ho acquistato circa 5 euro adesso ho tagliato il primo questo non più più e meno gli altri componenti ho acquistato una presa da muro perché devo mettere sotto ps tutta la, la, la, la zona caldaia quindi ho tutte le prese col quadro quello che mi arriva dalla rete elettrica lo metterò qui questo lo collegherò qui e tutto quello che era collegato alla rete elettrica andrà sotto ps adesso vediamo come dobbiamo fare l'impianto come vedete è abbastanza semplice uh, questo è il quadro generale da qui mi arriva la corrente di rete da qui riparte su tutto il gruppo interruttori io devo intercettare questi due fili qua li devo portare qui da qui devo riprendere e portarli qua nel frattempo qui collegherò poi l'UPS ecco qui ho completato la prima fase dalla, dal generale sono uscito qui all'interruttore adesso qui attaccherò l'UPS e dall'UPS tornerò a tutta la serie di eh, interruttori generali ok allora collegato tutti i componenti l'UPS già attivo sta caricando le batterie la corrente di rete c'è adesso vi faccio vedere l'accensione della stufa pellet collegamento di rete attivo UPS attivo il display della stufa pellet è acceso adesso simulo la mancanza di corrente una micro microinterruzione stacco l'interruttore generale l'UPS è partito la stufa pellet è ancora accesa ovviamente quindi abbiamo l'UPS acceso, siamo senza corrente di rete stiamo andando con le batterie di backup ho provato anche a fare un'accensione della stufa eh, non ha battuto ciglio quindi va benissimo Tenete conto che questo è un sistema solo per le micro interruzioni di corrente, non deve durare chissà quanto, non vi passano pochi minuti. Poi in casi più gravi ho il gruppo elettrogeno. Ora possiamo riattivare la rete. Ecco, lui comincia a caricare le batterie. Tra poco. Adesso farò un mobiletto, uno scaffale un pochino più dignitoso proviamo il collegamento con il gruppo elettrogen. Tanto vi ringrazio per aver visto questo video e alla prossima spero di esservi stato utile per qualche idea qualche spunto. Al prossimo video